Sì, Oggi vi volevo parlare di schema.org o schema.org eh, e perché è importante. Eh, questa è l'outline della presentazione dove mh, vedremo all'inizio un po' di contesto, quindi l'ambito in cui ci muoviamo, eh, inquadriamo il problema, quindi a cosa andiamo a rispondere, poi vedremo schema.org eh, con un esempio e anche una strategia di implementazione prima di vedere dei key takeaways finali. Quindi il contesto, allora, eh, ovviamente il contesto più ampio è la SEO, quindi Search Engine Optimization. Eh, la necessità è un po' quella, insomma, di, di chiunque abbia un sito, eh, ovvero voi avete qualcosa, che di solito quel qualcosa è del contenuto, che volete, volete veicolare a qualcuno. Qual è il problema? Eh, il problema è che prima, diciamo prima non recentemente, questo contenuto voi lo, lo, lo volevate, volete veicolarlo diciamo, a esseri umani in un mercato che è fisico. Eh, adesso gli altri sono delle macchine, dei calcolatori, eh, non che voi eh, dobbiate andare a vendere le cose ai calcolatori, ma ci sono comunque di mezzo dei calcolatori, e quindi il mercato si è spostato nel digitale. Eh, perché questo è un problema? perché c'è questo fenomeno che si chiama semantic gap, che sicuramente molti di voi avranno già sentito, per cui eh, si verifica quando voi parlate di una cosa con qualcuno e eh, non avete un contesto condiviso per descrivere quella cosa. Okay? Sembra una cosa un po' complessa, però se voi pensate a quel qualcuno come una macchina, voi state parlando di qualcosa e la macchina deve capire. Ok, quindi... Come facciamo quindi ad andare oltre eh, il semantic gap? Schema.org eh, Quanti di voi hanno già sentito parlare di Schema.org? Ok, oh, aspetta, ok. <ride> e quanti di voi lo usano? Ok, quindi boh, a occhio sembra tipo una metà rispetto a chi eh, mi ha sentito parlare. Anche tu, <ride> ok. <ride> sì ad entrambe le domande questa è una citazione e quindi che cos'è anzi prima di dirvi che cos'è vi volevo fare vedere un esempio di schema e mi sposto qua non so se eh, siete mai andati a vedere prendiamo una pagina web come questa se voi andate a vedere il codice sorgente ad un certo punto si vede, si vede abbastanza trovate, no? difficilissimo con una mano ok quindi questo è schema, è uno schema appunto espresso poi vediamo con una certa sintassi eh, che viene renderizzato, che viene messo in output in questo caso nel header eh, potrebbe essere nel footer per cui torniamo alle slide e vediamo un po' la definizione. Questa è la definizione di schema che troviamo su, sul sito che è schema.org, eh, ovvero è uno sforzo collaborativo e aperto nel mantenere eh, quello che è un vocabolario condiviso che i webmaster utilizzano, possono utilizzare per annotare i siti web. Adesso andiamo a vedere tutte le, le parole in corsivo, sì, in, in bold, si sì, si vede il bold. Eh, a cosa si riferiscono? Collaborativo perché nasce da uno sforzo congiunto, da questi che sono i quattro più grossi motori di ricerca, eh, Google, Bing e Yahoo, molti li conoscono, immagino, Yandex magari un po' meno, ma è il motore di ricerca più utilizzato in Russia. È aperto eh, perché comunque tutti i cambiamenti, le modifiche, le estensioni, eh, le discussioni avvengono in forum pubblici, Inoltre, eh, se voi volete contribuire a schema.org, c'è un repo GitHub di schema.org aperto con tutte le varie ovviamente, ehm, regole per, eh, co per contribuire. E ci sono tra l'altro diverse comunità di pratica all'esterno di quella che è l'organizzazione core diciamo, di schema.org, che si occupano di estensioni specifiche dello schema. Eh, mi ricorda ad esempio, diciamo a marzo 2020 appena scoppiata la pandemia eh, che c'è stato uno sforzo eh, da parte di non mi ricordo quante persone coinvolte a livello di medici, a livello di eh, biologi così per eh, formalizzare eh, lo spreading diciamo, del, del covid attraverso schema.org c'è ancora l'estensione la, la, non va più ok eh, vocabolario condiviso perché ci sono 797 tipi. Ora non vi sto a leggere tutti i numeri, ma come vedete ci sono tantissime eh, entry in questo vocabolario che sono divisi tra tipi, proprietà, tipi di dati e numerazioni. Quali più importanti sono fondamentalmente i tipi e le proprietà? Eh, per tipi intendiamo eh, tipo sinonimo di entità, eh, di ente, di classe, di concetto eh, da chi viene. Dal mondo delle ontologie, non so se qualcuno qui ha avuto a che fare con ontologie, No, alzi la mano chissà cosa un'ontologia usata, ok, cioè, sei persone, va bene, <ride> eh, comunque voi avete eh, un qualcosa di reale, non so, un oggetto, una bottiglia o così, quella è un'entità, un tipo di qualcosa, no? che poi viene specificato in qualcosa di unico, attraverso che cosa? Attraverso le proprietà. Quindi attaccata ad un'entità voi avete delle proprietà che attraverso i valori che assumono specificano quell'entità nella realtà. Ok, questo è, è, diciamo, è un po' un approccio eh, appunto ontologico alla formalizzazione eh, del reale. Quindi i tipi di dati eh, sono i soliti più o meno, quindi sono interi, sono stringhe, sono data nel senso di giorno, ora, eccetera eccetera e le numerazioni non sono particolarmente interessanti da vedere, ma questo è interessante da vedere, ovvero eh, una rappresentazione grafica eh, delle entità, della gerarchia delle, dei, dei tipi, diciamo, che eh, potete trovare su schema, che è anche browsabile, navigabile, come possiamo dire, ed è abbastanza esplicativo di quanto sia eh, profondo, diciamo, il... Il, il vocabolario di schema. Vedete che praticamente il cerchio quello interno è l'entità cosa, quindi qualsiasi cosa è una cosa, è un po' tautologico, no? che poi va a specificarsi piano piano sempre di più andando nelle porzioni di, circo, di cerchio eh, esterne. Ad esempio una cosa può essere intangibile piuttosto che un'organizzazione, un'opera d'arte, un'opera creativa come si può dire, e insomma e così via andando a cose davvero molto specifiche. Eh, qual è il target audience di questo schema dividiamo tra produttore e consumatore ovvero come abbiamo visto il produttore dello schema è il webmaster eh, è facile attraverso schema diciamo da un certo punto di vista annotare ovvero arricchire annotare qua si intende arricchire eh, semanticamente eh, le vostre pagine web, perché la sintassi è comunque capibile sia dal calcolatore, sia dall'essere umano. Eh, sono supportati tre tipi principalmente di sintassi, quello più eh, utilizzato è JSON-LD, per cui se... Ah, devo stare fermo. <ride> okay. eh, se voi avete un po' di esperienza con JavaScript, JSON è, è, è comunque capibilissimo e quindi appunto sia machine friendly che human friendly. Eh, quella che si chiama entity reconciliation è uno sforzo condiviso, ovvero che cos'è l'entity co reconciliation? Voi potete attraverso pagine web diverse magari descrivere la stessa cosa, ok? Eh, dovete fare in modo che il calcolatore capisca che quella è la stessa cosa. Eh, in questo caso, da una parte voi avete... Ehm, il calcolatore che attraverso le proprietà che voi esprimete con schema riesce da un certo punto di vista a ricostruire questa entity reconciliation, dall'altra voi avete delle proprietà come same as, per cui potete esplicitamente dire ok questa cosa è uguale a quest'altra. E un'altra cosa eh, non indifferente diciamo da, dal punto di vista di chi deve sviluppare questa eh, questo schema, è che voi potete aggiungere complessità per iterazioni successive, cioè non è che dovete produrre tutto lo schema che descrive alla perfezione la vostra pagina web, potete andare a raffinarlo piano piano, prima mettendo le entità principali, aggiungendo le altre ancillari e così via. Lo stesso discorso per le proprietà delle entità. Dal punto di vista dei consumatori, Diciamo, possiamo dire che il consumatore principale è Google, Google spinge tantissimo eh, per schema.org, eh, non solo per quelli che sono i rich results, i rich snippets o il knowledge graph di Google, eh, perché molti eh, conoscono schema perché vi permette di avere nel risultato della ricerca i rich snippet, ok? è per quello, ma non è solo per quello. Eh, tantissime delle, delle funzionalità più recenti eh, di Google, come ad esempio la multi-search o piuttosto la ricerca eh, su shop, utilizzano schema per capire, per migliorare ehm, i risultati di ricerca che sono sempre più interattivi, tra l'altro. Eh, però quello che è anche molto importante, che Structure Data dati strutturati viene usato come sinonimo di schema, quindi schema dati strutturati. Se voi ehm, arricchite le vostre pagine web con dei dati strutturati di qualità, potete avere accesso a una platea più ampia. Cosa vuol dire questo? Eh, Google fa molto caso a come voi, a se generate lo schema, come lo generate la qualità del vostro schema. Ehm ci sono penalità, ad esempio, per chi utilizza lo schema in maniera impropria e quindi è diciamo, una cosa molto pesante dal punto di vista della SEO. Se lo usate dovete usarlo bene. Ultima cosa, sempre più spesso eh, lo schema associato ad una pagina viene utilizzato come sorgente della verità per Google. Questo cosa vuol dire? Eh, voi state vendendo un prodotto su Google Merchant. Quel prodotto ce l'avete anche sulla vostra pagina web. Nella vostra pagina web avete la quantità, ad esempio, disponibile di quel prodotto. Google Merchant viene aggiornato con la quantità che voi esprimete con schema. Okay? Quindi è come se Google davvero utilizzasse voi come fonte di verità. Quindi Google, ma non solo Google, anche Facebook, Pinterest, Instagram... Altre piattaforme utilizzano comunque schema.org per capire dove posizionare i vostri contenuti, se posizionarli, a chi farli vedere e come farli vedere. Un esempio di schema. Qua possiamo vedere una pagina web di un, un sito sulla sovranità alimentare che sto sviluppando. Questa è una pizza all'ananas. Grazie. E come vedete è eh, una pagina molto semplice, voi avete un titolo, è, è un post in un blog, avete un titolo, avete un'immagine e eh, avete un po' di dati relativi eh, all'immagine. Adesso, seco secondo voi diciamo, cosa dovrebbe esserci in questo schema di questa pagina? Di solito la risposta è beh, deve esserci descritta l'immagine ora andiamo a vedere mi devo spostare di qua per forza e <ride> mi sto facendo odiare per questa cosa che continua <ride> ah è vero non, mi, non, mi, non ci si può collegare no mi devo collegare con il, lo smartphone scusate perché volevo farvi vedere la generazione dello schema ma non potevo farlo prima Ok, vediamo se ci riusciamo. Quindi, io adesso utilizzerò uno strumento per la validazione e la visualizzazione di uno schema. Questa è la descrizione con eh, JSON-LD dell'immagine. Ok, se voi chiedete di validare questo schema, lo schema valida, facciamo, visualizziamolo, e quell'unico nodo è Effettivamente, quell'immagine ok? Con dentro le informazioni che gli avete messo, che sono queste qua. Ora, è davvero sufficiente? Voglio dire, lo schema è valido perché viene validato, non ci sono errori, se no sarebbero segnalati. Eh, questo schema ha un senso? In realtà, non molto perché in quella pagina non c'è solo l'immagine, ok? C'è tutta un'altra serie di informazioni. Ad esempio questa immagine è in una pagina web, ok? Quindi noi prendiamo la nostra pagina web e la aggiungiamo qui. Chiudiamo. Ok, ora abbiamo un'immagine e una pagina web, però uno sta da una parte e l'altra sta dall'altra. Dobbiamo in qualche modo creare un collegamento per far capire alla macchina che quell'immagine è all'interno di quella pagina web. Come si fa? Si fa attraverso gli id degli oggetti, ovvero qua vedete che c'è l'id del primo oggetto immagine. Noi prendiamo l'id da qui e diciamo nella web page image. Ops, è difficilissimo, con una mano sola. A questo punto abbiamo creato un link tra la pagina web e l'immagine, dicendo che questa immagine è parte di questa pagina web. Quindi una cosa molto importante di schema è la realizzazione. Perché si chiamano dati strutturati? Perché voi effettivamente create una struttura. Cioè non stiamo solo aggiungendo dei metadati, appiccicando eh, dei meta tag. Ok, Qua stiamo facendo tutta una ragnatela, diciamo, di, di, di collegamenti tra oggetti, tra elementi che descrivono in, in, in una maniera abbastanza specifica una pagina web. E possiamo andare avanti, ovvero, eh, è vero che c'è una pagina web, la pagina web fa parte di un sito web, ok? Quindi possiamo aggiungere il sito web, per cui ve la faccio un po' più corta, prendiamo tutto lo schema... E alla fine noi abbiamo una rappresentazione di questo tipo di quella pagina web molto semplice, ovvero abbiamo l'immagine che fa parte della pagina web, la pagina web fa parte di un sito, un sito è, è pubblicato da una persona che ha il mio nome, c'è cioè la mia immagine eh, del gravatar e così via. Quindi vedete che è vero che è semplice schema dal punto di vista sintattico, comunque potete semplicemente produrlo, ma dovete tener conto di tante cose se volete che sia effettivamente espressivo. Okay? Torniamo alla presentazione. Quindi fortunatamente, visto che ve l'ho fatto vedere in quel modo, possiamo saltarci tutta questa parte che mi ero creato di backup nel caso non andasse la rete. Quindi come si fa a capire cosa mettere dentro, quali entità, quali proprietà dare all'entità? Ci sono dei siti web da cui potete partire. Quello secondo me più utile è Google General Structure Data Guidelines, che sono effettivamente delle linee guida anche qualitative, su come produrre uno schema che abbia senso, tra virgolette, nel senso che uno potrebbe dire sì che abbia senso per Google, ok? ed è, è effettivamente vero. C'è la search gallery, che quindi è una gallery di pezzi di schema, quindi come la web page, come l'image, come il website, eccetera eccetera, dove Google vi definisce quali sono le proprietà specifiche che si aspetta che voi specificate, scusate il gioco di parole, e quali sono le proprietà diciamo opzionali. C'è anche il reference su schema.org, però questo è per un utilizzo avanzato, nel senso che voi avete tutte le 700 spacca entità con tutte le 1000 spacca proprietà e sta un po' a voi capire cosa mettere dentro, cosa no. Eh, ci sono degli strumenti a supporto molto utili come quello che ho usato adesso, che è questo qui. È ottimo sia per visualizzare che per eh, validare. 10 minuti, ok. È molto veloce e c'è appunto quell'interessante eh, quell rappresentazione eh, a grafo che potete navigare. Questo è il tool di Google che vi permette, eh, come plus, diciamo, di. Eh, specificare se scusate che vi permette di eh, capire se la vostra pagina supporta i rich snippets, i rich results e poi c'è il validatore quello ufficiale di schema.org se eh, diciamo volete la cosa poco ufficiale eh, in ultimo volevo farvi vedere eh, una strategia di implementazione che è una strategia di implementazione questa è quella che usiamo noi a Yoast per, per produrre lo schema un po' più semplificata perché insomma per motivi di tempo e prima di tutto vorrei eh, farvi mh, diciamo una carrellata di quelle che sono le classi, gli oggetti che eh, utilizziamo ovvero c'è un oggetto context dove ci sono dentro tutti i dati del contesto appunto relativi ad una pagina relativi ad una sessione relativi ad una pagina web eh, da lì diciamo noi prendiamo tutte le informazioni che poi andiamo a passare a tutto il resto della procedura e abbiamo delle classi presentazione e presenter che la presentazione adesso quanti di voi sono sviluppatori giusto per capire ok quindi cioè non sto parlando ad una platea okay. eh, quindi eh, l'oggetto presentation rappresenta un modello un model eh, parliamo del paradigma MVC model view controller il presenter consuma una presentation e implementa questo metodo present che appunto inizia il consumo della presentation. Abbiamo tutta una serie di generator eh, che permettono di generare diversi pezzi che noi andiamo a inserire eh, nel header eh, del vostro sito, lo schema è uno dei tanti, eh, se no c'è anche Open Graph ad esempio, e poi abbiamo l'oggetto schema piece che si occupa di generare ogni singolo pezzo eh, dello schema. Per pezzo intendo la pagina web, il sito web, la persona, l'immagine, okay? i tipi del, del vocabolario. E entrambi implementano appunto il metodo generate, ma in più Schema PIS implementa il metodo is needed, che è quello che decide se quel pezzo di schema ha senso che sia prodotto per quella pagina web. Ad esempio se voi avete una pagina web senza immagini, eh, di certo non andiamo a produrre eh, lo schema PIS dell'immagine. Si vede bene? Sì. Tutta questa cosa, tutto questo ambaradan, come funziona? Allora, quella che è la source of truth nostra è il context, dove vedete ci sono il titolo della pagina, la descrizione, l'URL, tutto questo genere di informazioni, se ci sono delle immagini. Lo schema presenter, quindi, prende, anche, cioè sia lo schema presenter che generator che piece generator prendono tutti dal contesto queste informazioni eh, inizia a generare lo schema andando a chiedere quali sono i pezzi che devono essere generati in uno schema generator, come viene deciso utilizzando quel metodo is needed, okay? quindi si fa un bel ciclo si mettono i generator, gli schema piece generator che vengono utilizzati in quell'array graph, in schema generator e poi si cicla uno per uno e si richiama il metodo generate per ognuno di questi okay? e questa fondamentalmente è eh, in due minuti la nostra strategia di eh, implementazione di schema key takeaways sono pochi, sono semplici ovvero schema.org abbiamo visto che permette di colmare questo fenomeno del semantic gap è già importante perché comunque è già anni che viene prodotto che eh, viene raffinato da google se voi andate su eh, developers.google.com loro mensilmente eh, pubblicano delle informazioni su cosa hanno aggiunto cosa hanno modificato negli ultimi come minimo due anni voi vedete una quantità notevole eh, di aggiornamenti relativi a schema quindi questo è simbolo che Google sta effettivamente spingendo sta effettivamente investendo tantissimo su schema appunto lo si vede anche dalle funzionalità più recenti che consumano gli schemi e è molto più dei rich snippets come abbiamo visto non è solo per Google perché appunto anche altre piattaforme consumano schema e è abbastanza pensabile diciamo che sempre più piattaforme lo utilizzeranno è semplice da capire spero nel senso che non è scritto con un linguaggio di programmazione astruso astratto vedete se volete specificare un'immagine voi utilizzate la proprietà image e poi gli date l'informazione che vuole quindi è difficile però diciamo è semplice da capire ma è difficile farlo bene bene inteso come farlo in maniera espressiva farlo in maniera che effettivamente rappresenti il contenuto che voi volete che rappresenti. Grazie. Grazie, grazie. Paolo Scala. Paolo, qualcosa per te da World Capitalia. Grazie di essere venuto. Vediamo se, se ci sono due o tre domande. Abbiamo qualche minuto, ma prima di tutto un applauso per il tecnico di, che, che è dietro di camera. Mi scuso. Allora, due domande, non dai host. Due domande? <ride> Ho visto? Sì. Allora. Eh, ciao, grazie intanto. Volevo sapere se eh, nella definizione dello schema va tutto sempre localizzato sulla pagina. Cioè tu hai usato per esempio l'ID. Eh, si può utilizzare un ID di un oggetto eh, che è stato per esempio definito in un'altra pagina? No, deve essere... No, tutto in no. adesso è è tutto su una pagina e, e quello è, un, è effettivamente una grossa limitazione, perché tu in ogni pagina devi specificare chi è il publisher, qual è l'avatar del publisher, cose che non sono strettamente specifiche a quel contenuto, ma se tu vuoi che vengano veicolate, ad esempio per fare il knowledge graph, tutte le pagine devono averlo. Ok, ho un'altra domanda qui. Lo eh, ringrazio ancora Paolo per uh, questa cosa, perché eh. Eh, questo... Questo protocollo è veramente importante e ci tengo ancora a ringraziare per rendere partecipi tutti quanti su questa cosa. Soprattutto non è che ce lo siamo inventati adesso questo protocollo, cioè lo usa il New York Times, la WWF, l'UNESCO, Insomma, sono, è veramente una cosa che eh, tutti i grossi stanno iniziando ad adottarlo, manchiamo solo noi e soprattutto eh, è per entrare a far parte di un universo più grosso interconnesso, eh, se conoscete Wikidata, è il più grande, potente, collaborativo in pubblico dominio, database, sulla conoscenza eh, dei linked data, e noi che realizziamo siti web, eh, realizziamo fonti per i progetti Wikimedia, e, e solo grazie a questi protocolli sono facilmente interoperabili e accessibili, quindi, cioè, solo no, però sono i principali strumenti, quindi ringrazio davvero per questo tema, e perché è veramente una cosa che è importante, grazie. E poi sono contento. Grazie. Un'altra domanda qui. Scusa, eh, schema deve essere compilato a mano, ci sono dei tool e quanto incide sul risultato del ranking di Google? Eh, allora, puoi compilarla a mano, mm, di solito si usano dei tool, ad esempio beh, ci sono tanti tool che lo fanno, gli <ride> No, beh, diciamo che... <ride> Non, esatto, non sto facendo particolare pubblicità perché la part cioè il, il plugin gratis lo fa, sì sì sì sì, sì assolutamente, e quanto incide, eh, diciamo che non, non posso darti una, un, un valore, diciamo, però come dicevo è, è, è molto tenuto in considerazione da Google e viene caldeggiato anche dall'interno di Google l'utilizzo di schema, eh, soprattutto in maniera eh, corretta perché ripeto se lo utilizzi in maniera non scorretta ma magari anche con il dolo cioè tu dici che questa pagina è su qualcosa che invece non è come si faceva ai tempi con le keywords che c'era il keyword stuffing no? eh, eh, rischi di essere blacklistato da google e quindi il tuo sito per tot tempo non viene eh, non viene proposto come risultato di ricerca però è, è, è abbastanza importante ti direi non, non riesco non posso darti un un valore, non so neanche se sia possibile calcolarlo, ecco, un valore del genere, ma è sicuramente una roba da tenere sempre più eh, in considerazione. Sì, sì, sì, ma per carità, anche cioè, se tu vai con un validatore qualsiasi, quello sì, ma il fatto di quanto pesa lo schema nella SEO non, non si può dare un valore, capito? Anche tra l'altro anche noi come io... perché è una cosa cioè, soggettiva difficile da, da quantificare ecco. ok vediamo se c'è un'ultima domanda no? ok grazie Paolo grazie a voi